Stati 8, oggi dobbiamo lavorare. Eh, oggi è un giorno importantissimo. Mi sono messo la maglietta apposta oggi, le so tutte perché oggi si risponde. Allora, grazie a tutti per i 100 iscritti che sono un traguardo per me grandissimo e importantissimo. Quindi, come promesso, Ecco le risposte alle domande che tutti voi mi avete fatto. Premessa: La prima domanda... in effetti molti di voi me l'avete fatta di persona, non mi è stata fatta direttamente su Twitter o sui commenti, però visto che comunque molti mi hanno espresso il dubbio, ehm, vi farò in questi giorni anche un video che lo spiega. La prima domanda a cui rispondo di moltissime, è come fai a fare i sottotitoli nei tuoi video, cosa che peraltro appare anche su questo video, perché anche questo video ha i sottotitoli in italiano. Bene, mh, risposta breve. Utilizzo lo strumento Trascrivi e Sincronizza di YouTube. Risposta lunga, farò un video che vi fa vedere come fare i sottotitoli. Comunque, cominciamo con rolens 184, che sotto il video sulla pulizia della cucina e la protezione civile mi scrive «spettacolo» grazie Rolens". <ride> un grande risultato per noi essere arrivati a ottenere quella cucina con il finanziamento della Regione, anche perché è costata parecchio quella cucina. E mi chiede appunto... ma quanti pasti può fare? Bene, quella cucina è una tipologia di cucina industriale compatta, quindi bisogna organizzare molto bene il lavoro. Quindi è una cucina in cui, se dovessi andare a cucinare io, probabilmente riuscirei a fare quattro pasti, dopodiché entrerei completamente nel pallone. Quindi richiede il lavoro di qualche professionisti, che abbiamo a disposizione nell'associazione, sono comunque sempre dei volontari, e con la giusta professionalità, a seconda del tipo di preparazione, permette di realizzare fra gli 800 e i 1100 pasti per ogni ora di lavoro. E, con passi intendo passi completi, quindi un primo, un secondo e un contorno. Il tubo di un vlogger, sotto il vlog 47, mi chiede che videocamera utilizzi nei tuoi video. E visto che Voglio allargare un pochettino la risposta. Innanzitutto comincerò col dire. Sui vlog in auto utilizzo una Canon Legria Mini. L'ho detto già qualche altra volta. Ho cominciato con la mia dashcam con la 11A57, ma sarà un'altra domanda, vi risponderò a quello dopo. Però altri video come queste facche, alcuni video che vedrete a febbraio perché ho cominciato a girarli, ma li sto montando li sto mettendo da parte, sono girati con la Panasonic hc 750 e infine i video che faccio durante il servizio di protezione civile, principalmente, sono girati con una piccola sportcam cinese presa a Hong Kong veramente per due lire, con una risoluzione di 1280x7.20. Poi, se vogliamo mettere i puntini sulle i, come software di montaggio utilizzo AVS video editor, come software di post-produzione avidemux, all'inizio, quando ho cominciato a fare i video, utilizzavo solo avidemux per fare il montaggio lineare, che è un'arma impropria utilizzarlo solo per fare il montaggio lineare. Ma questa è un'altra storia. Non trovo un username sul vlog sui film di Natale mi dice «Molto gradevole ottima parlantina. Grazie, grazie! Ti chiedo come ti è venuta in mente l'idea di fare questo tipo di video. Allora, innanzitutto partiamo da una piccola premessa. La persona che mi ha ispirato a diventare uno youtuber è lo youtuber canadese Matthew Santoro. Lui è stata la persona che, a forse di vedere i suoi video, molto divertenti molto simpatici, a un certo punto è stata quella con cui ho cominciato a dire. Mi piacerebbe fare un po' quello che fa lui, un po' di comicità, un po' di informazione, un po' portare quello che era il mio blog, che era scritto, era sul sito blogger, a uno stadio successivo. E quindi da una parte lui è stata l'ispirazione ad aprire il mio canale YouTube, oppure lui a cui dovete dare la colpa se adesso <ride> seguite il mio canale, e lo youtuber che invece mi ha dato l'ispirazione sulla location è Corduro Ipaco, uno youtuber americano che è arrivato al centesimo vlog sulla sua mobile vlogging unit, però vi lascerò il link ai loro canali su doobly-doo, però è stato quello che dopo il centesimo vlog ha sospeso il suo canale sembra un po' morto, sta facendo. pubblica qualche foto su Instagram, sta pubblica ogni tanto qualche video, ma è un peccato perché il suo canale è in una fase di stasi, e eh, faceva dei vlog molto simpatici, molto divertenti. Pap, sempre sul vlog 46, mi chiede: Però fuck ti chiedo che musica ascolti? E allora, io mm, sono un tipo da musica leggera, ora. Tendenzialmente quando lavoro in ufficio, quando lavoro in laboratorio, mi fa compagnia anche quando guido l'auto, mi fa compagnia la radio. Ho ascoltato per anni RTL-102.5, da pochissimo tempo, credo un paio d'anni ormai, sono passato a Radio Kiss Kiss più che altro perché RTL era, mi era cominciata a diventare ripetitiva a livello di passaggio di musica, eccetera. La musica che gradisco maggiormente è comunque la musica leggera, soprattutto quella straniera. Non vado pazzo per la musica italiana e mh, se devo fare il nome di un autore che mh, preferisco tra tutti i musicisti, sicuramente quello di Mike Oldfield, del britannico Mike Oldfield, anche se obiettivamente non molti suoi brani passano spesso alla radio, è comunque un autore di cui ho moltissimi, quasi tutti i suoi CD. Sempre sul vlog 46, Roland 184 mi chiede cos'è quella specie di apparecchio che hai accanto allo specchio centrale? E la mia dashcam, ossia che brutta parolaccia, la mia telecamera da cruscotto. È stata anche una cosa che mi ha ispirato a dire "Beh, visto che ho una telecamera sulla macchina che è accesa tutte le volte che guido, posso sfruttarla per qualcosa di più che tenerla per filmare le perle di certi guidatori, soprattutto in Sicilia, o utilizzarla per um, evitare alcune truffe assicurative che sono molto in voga». Ho la telecamera sia io sia mia madre eh, sulla sua macchina, e tra l'altro proprio grazie alla telecamera che è installata sulla macchina di mia madre, ehm, approssimativamente a gennaio del 2014 mia madre è riuscita a evitare la truffa dello specchietto che questa persona gli ha detto no, «Guardi che lei, prima andando indietro, passando così di qua e di là, mi ha colpito lo specchietto e me l'ha rotto» e mia madre ha detto «Vabbè, vale, non c'è problema, mi lasci il suo numero di telefono, perché io così guardo il filmato della telecamera, vediamo se è vero, se è vero facciamo i dati… prendiamo i dati dell'assicurazione, facciamo l'assicurazione». Il signore, che arriva l'antifono, ha preso ed è scappato. Poi… Mm, la telecamera adesso è quella con cui tra l'altro ho fatto alcuni dei video di protezione civile come quello del primo gennaio. Sempre Lorenzo mi chiedo se farò una live per i 100 iscritti o se ho una facca in diretta. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, però purtroppo è difficilissimo riuscire a mettere insieme un po' di utenti per una bella live. Eh, la live che abbiamo fatto sul canale Fili di YouTube Italia l'ho dovuta scaglionare in due parti per riuscire a venire incontro a tutti quanti, e lo stesso non sono riuscito a coinvolgere un po' di gente, perché purtroppo anche problemi logistici lavorativi. Io eh, sono disponibile solo... fondamentalmente il sabato e la domenica, il resto della settimana sono buttato in ufficio è un po' una rogna per me. Cioè, o sono in ufficio, in laboratorio, a fare computer, o devo staccare per andare da, da un cliente all'altro. Quindi spero di arrivare a fare una live speciale quando arriverò alla prossima Pietra Miliare, che mh, spero a breve dovrebbero essere i 200 iscritti. E ultima cosa che mi chiederò nel 184. «Farai il video sul lancio del telefono?» Beh, in, uh, in una parola sì. Ma ho in progetto qualcosa di molto più complesso, del quale non voglio dare nessuna anticipazione. Innanzitutto vi chiedo di restare sintonizzati sul mio canale, quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale, riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, perché con febbraio comincerò un nuovo format che si metterà accanto al diario di viaggio on the road, e spero di riuscire in questo modo a tirare la vostra attenzione. Ma ci saranno anche altre cose che seguiranno. Inoltre, grazie al fatto che comincio a poter dedicare un po' più di tempo ai video, comincio a trovare il modo di dedicare un po' più di tempo ai video e comincio ad avere gli strumenti giusti, mh, ci saranno anche alcune novità sul mio canale. Tanto per cominciare mh, cercherò di rendere più presenti anche i miei link social e cercherò di essere un po' più presente anche sui social, in particolar modo su Twitter, che è il social che seguo da più tempo e su quello su cui ho la mia maggiore attività. Ragazzi! Per il momento questo è tutto, questa è stata la mia prima FAC. Non sono state tantissime domande, ma spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di fare pollice in alto e vi ricordo di nuovo di iscrivervi, se non l'avete già fatto, così riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Io direi che questo è tutto, è stato un piacere riuscire a intrattenervi tutti quanti, quindi grazie ancora, e noi ci vediamo domenica prossima con il Diario di Viaggio on the road, e presto su questo canale con tante grandi novità. Ragazzi, ciao a tutti e alla prossima!